Dalla guys voglio ricordarvi che se volete supportarmi, negozio oggetti, supporta un creatore con il codice Portu accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortimer che parla, benvenuti in un nuovo video su Fortnite, oggi ragazzi il video è leggermente diverso dal solito, l'avete letto dal titolo, la fine di Fortnite Beh, titolo un po' particolare, vi spiego subito perché Sapete tutti che domenica, io ora non so quando uscirà questo video, domenica verrà pubblicato il capitolo 2 di Fortnite. Fortnite Season 11, capitolo 2. Ragazzi, allora, vi lascio un gameplay di sottofondo. Farò, non so se che partita vi lascerò, se un estratto live, se una partita che ho registrato io, non ho idea, non so come strutturerò questo video, però lo starete vedendo io che gioco in qualche modo. Così giusto per avere un po' di movimento mentre parliamo uh, Allora, vi invito da a iscrivervi al canale se non siete già iscritti Ad attivare la campanellina per non perdervi le live che facciamo praticamente ogni giorno E i prossimi video E inoltre, se volete ragazzi, sempre il codice creatore forte all'interno del negozio Inserite tutto scritto piccolo Fortu e, uh, e niente, fatelo e shoppate il pass battaglia 11 con il mio codice Quindi ragazzi, cosa stavamo dicendo? Fortnite stagione 2, o meglio, capitolo 2 di recente è stato mh, anche pubblicato mi pare proprio da Ninja sul profilo Instagram Questo poster di Fortnite capitolo 2 ragazzi Allora parliamone Di recente sarà stata annunciata questa stagione 11 Ok, l'ennesima stagione di Fortnite Ci sta tutto figo, tutto bello Nuova stagione, nuove cose, nuove skin, nuove armi eccetera ok. Ci sta un problema Che sono passati circa due anni dall'inizio di Fortnite E credo che la Epic Games abbia sentito la necessità di creare quello che a parer mio è un Fortnite 2 ragazzi, un sequel di Fortnite. Vi spiego cosa intendo. Vi spiego, ragazzi: allora, noi siamo abituati a vedere cosa? Call of Duty. Uno, ok? Poi in seguito Call of Duty 2. Due dischi, due copie digitali, due cose diverse. Con Fortnite la cosa non ha senso ragazzi perché Fortnite cambia di settimana in settimana. È un nuovo gioco che ha sempre modifiche. Di conseguenza creare un Fortnite 2, cioè un nuovo contenuto digitale, un gioco a parte, non avrebbe senso. Quindi cosa ha fatto l'Epic Games a parere mio? Vuole creare un Fortnite 2? Un sequel? Bene. Prende il file di Fortnite originale e cambia completamente tutto. Perché ragazzi, da quanto si è capito dai leaks, da tutte le scoperte che sono state fatte, dai data miners, probabilmente ci sarà una nuova mappa completamente diversa nu dalla nuova. Credo che le armi resteranno le stesse, ma c'è una nuova mappa. Cioè ragazzi, capite? Cioè noi non vedremo più eh. Pinacoli pendenti, Sponde del Saccheggio, eh, Crocevia del Cerpame, Tomato Town, Salty Springs, Rifugio Ritirato, cioè... Capite ragazzi cosa sta per succedere su Fortnite? Veramente sta per cambiare tutto come l'abbiamo sempre visto Cioè il nostro Fortnite cambierà completamente, veramente si creerà un Fortnite 2 Quindi l'Ipec Games veramente è come se stesse annunciando e stesse pubblicando un sequel di Fortnite Perché... perché ne ha sentito evidentemente la necessità di rinnovarsi una volta per tutte in maniera definitiva E l'ha fatto ragazzi e... Io credo che stavolta a differenza delle vecchie season Veramente ci sarà un boom di Fortnite di nuovo Proprio per questa cosa che è successa Molte persone dicono ormai Fortnite è un gioco morto È sempre lo stesso C'è gente ancora che gioca a Fortnite Una delle frasi che veramente mi fa più stizzare Perché se c'è qualche deficiente che non gioca a Fortnite E dice c'è ancora gente che gioca a Fortnite Beh bro sei semplicemente un ignorante Chiuso mentalmente Che crede di essere il centro del mondo Ti assicuro che il singolo non conta niente Quindi tu non conti niente Ma chi conta davvero è la massa che gioca ancora Fortnite, giusto per più vedere un po' la bocca a qualche mocciosetto um, E ragazzi il fatto che sia stato annunciato praticamente un Fortnite 2 è veramente figo Cioè a me eccita un sacco riavere magari l'emozione di giocare come le primissime volte Ovviamente con giocare come le primissime volte è un po' un parolone Perché ai tempi era la community diversa, era il modo di giocare diverso Fare i 90 era qualcosa che tu lo vedevi, dicevi vabbè questa cosa io non la potrò mai fare in vita mia, mentre oggi se non sai fare un 90 credo che schioppi nel giro di 3 secondi. Sarà diverso, non sarà un nuovo inizio come l'abbiamo sempre avuto, ormai i tempi passati sono passati Ma ho la stessa tentazione di eccitazione del rigiocare a forte Nel frattempo fuori casa mia stanno sfondando qualcosa, non lo so quando registro ovviamente fanno queste cose Stanno trapanando il centro della terra E hanno poi fatto un po' questa cosa strana del matchmaking con i bot Per cercare di equilibrare un po' i livelli, per joinare persone meno brave con persone meno brave Persone più brave con persone più brave, vedremo Vedremo tutto ragazzi come si svilupperà. Io ripeto mi fido ciecamente di Epic Games quindi. Vediamo e niente ragazzi io quindi vi lascio il gameplay sperando di stare azzeccando una bella partita Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se non siete iscritti e attivare la campanellina Così non vi perderete le live giornaliere che facciamo i prossimi video che arriveranno su Fortnite e di inserire all'interno del negozio il codice creatore forte. Tutto, tutto scritto piccolo Con il quale spero comprerete il pass battaglia Inoltre ragazzi vi ricordo che per chiunque userà il mio codice creatore forte, tutto scritto piccolo per... Fare degli acquisti in generale in game Se fate una storia su Instagram In cui appunto fate il video di un acquisto Col mio codice io vi riposto sul mio profilo ufficiale Instagram quindi questo è quanto ragazzi E intanto io vi lascio la partita Uno scarto normale, lui. Ok. Gimmi Dead, bro. Grazie. Ho un tizio davanti e un cecchino sulla sinistra. Ok. Io non ho visitato località con un nome. Cioè questa è la quinta località che vivo, ma è possibile che vado sempre nelle stesse zone, ragazzi? Cioè faccio sempre nelle stesse zone, incredibile. C'ho proprio l'abitudine. Ah! Ma che ca... Perché mi spara? Un falo attivo Ah no sono le torce Non devo giocare come se sono da solo Perché non sono da solo Non devo giocare come se stessi facendo Un 1 vs 1 Non giocare come se stessi facendo un 1 vs 1 Che non lo stai facendo Per piacere Sai dov'è Tu lo puoi mirare una bomba L'unico problema è che sta ancora in safe Sta a con un fucile No Non è un fucile di precisione Vabbè Ma oh, brava raga Mi sono troppo esposto cavolo sta a fare Calmi tutti Ragioniamo Lo con logica Lui si è praticamente fatto da capo Ok, numero a due cifre raggiunto. Restano poche le kill che possiamo fare ma. Oh cavolo. Come cavolo sto? Sa... Picchiatemi forte, piacere. Se avessi o le bouncer Quanto mi divertirei <ride> Ti sei fatto male a papasi? Sì? Io mi sono fatto sicuramente male Scusatemi che la potenza si è bloccata in cuore Quindi ragazzi questo era il video, spero che vi sia piaciuto uh, Ho fatto già delle considerazioni quindi non me le rimetto qui a rifare Volevo semplicemente salutarvi, dirvi che domani saremo in live per l'evento Credo che saremo in live per l'evento Mi quando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto altrimenti vi perderete la nostra live E niente ragazzi, quindi ancora vediamo cosa ci riserva Fortnite Ancora una volta, ancora qui dopo due anni e niente ragazzi, lasciate un like Lasciate un commento per dirvi cosa ne pensate Invece voi di questa stagione 11 Di questo Fortnite capitolo 2 Seguitemi su Instagram se non l'avete ancora fatto C'è il link in descrizione alla pagina per arrivarci Più velocemente E niente allora, guys ci si becca domani Ciao